no voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica giacchetta che io ho deciso di chiamare giacca cat per quanto riguarda il filato ho utilizzato un filato che mi è appena arrivato e che ho adorato subito per i suoi colori ossia il super bowl della lana mondial che come potete vedere è una bellissima palla un gomitolo che ricorda anche una palla da basket ed è da 200 grammi misura 400 metri un misto di lana e microfibra io ho utilizzato questo colore che è il numero 484 e mi sono serviti per realizzare questa giacca d'incrocio tre di questi gomitoli, anche se dell'ultimo mi è avanzato parecchio perché il terzo gomitolo mi è servito soltanto per fare ehm, terminare la seconda manica, e vi faccio vedere cosa sono andata a fare con quello che mi è avanzato, sono andato a fare questo fantastico. Eccolo qui, scaldacollo o sciarpa ad anello, molto largo, in modo tale che possiamo rendere questa giacchetta ancora più uh, fashion, se così vogliamo definirla. E quindi con quello che mi è avanzato del filato sono andata appunto a fare questa scaldacollo. Io naturalmente nel tutorial vi dirò sia come realizzare la giacca, sia come realizzare questo scaldacollo. Come vi dicevo ho utilizzato tre di questi gomitoli, uh, non ci sono solo questi colori, voglio farvi vedere altri due colori, ma in realtà ce ne sono anche altri, Altri che sono presenti sul sito questo che ha delle bellissime sfumature della terra perché come potete vedere c'è l'arancione, c'è il marroncino c'è il beige Ho questo che invece ha delle fantastiche sfumature con del viola, del blu, dell'arancione quindi veramente potete uh, sfruttare quello che vi piace di più naturalmente in descrizione vi lascio il link al sito filati Elsa da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori ora io taglia S vi consiglio 3 gomitoli taglia M uguale 3 gomitoli taglia L vi consiglio 4 gomitoli se volete fare anche lo scaldacollo se invece non volete fare lo scaldacollo bastano 4 gomitoli poi però se volete la giacca più um, lunga, allora taglia M va bene sempre: anzi, no, taglia M, facciamo 4 gomitoli, taglia L sicuramente 4 gomitoli. Per quanto riguarda la lavorazione della giacchetta, mi tolgo un attimo uh, il, copri, uh, il, lo scaldacollo così potete vedere bene la giacchetta, io ho fatto una lavorazione top down, quindi si parte dall'alto, si vanno a fare uh, sempre teggi che permettono di fare gli aumenti sia uh, per tutta la parte alta che anche poi quando fermiamo a fare gli aumenti una volta arrivata gli scalfi per continuare a fare gli aumenti sul davanti e quindi avere questa giacca chiusa in crocio una volta fatto ciò sono andata a realizzare le maniche e poi ho fatto queste strisce di maglie alte sono tre maglie basse scusatemi strisce di tre maglie basse che come potete vedere poi ho fatto passare qui dietro per tutta la schiena e poi sono andata a fare un fiocco qui per poterla chiudere mi raccomando io nel video tutorial vi dico quanto ho fatto lunga ognuno delle due strisce perché è una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 realizzare il nostro cardigan, io ho deciso di utilizzare il nuovo filato che mi è arrivato che è questo che si chiama Super Bowl. il colore che userò io è questo qui questo che ha queste splendide sfumature che è il 484 lavorerò con l'uncinetto del 4,5, allora vi dico già che io ho montato 71 catenelle, per chi vuole fare lo scollo un po' più largo, è un top down con scollo a V, quindi come avete visto all'inizio del giro andremo a fare ulteriori aumenti io vi consiglio di non andare a fare troppi aumenti, ma um limitarvi a fare un aumento che consiste nell'aumentare di 2 catenelle per lato ora i lati saranno soltanto 3 perché i primi due avanti in realtà sono poche maglie per poter iniziare quindi lì non farete non fate eh, catenelle in più ma le catenelle in più vanno sulla parte delle, delle nostre spalle sulla parte dietro quindi eh, per una tappe se volete allargarlo di poco io vi consiglio di fare 6 catenelle in più quindi 71 più 6 in modo tale appunto da avere due catenelle in più uh, per ogni lato mentre quindi lato dietro le due lato per la manica mentre se avete bisogno di allargare ulteriormente allora aumentate di altre 6 ma 6 catenelle quindi per un totale di 12 catenelle quindi ripeto 71 sono le mie catenelle per chi vuole fare un aumento io consiglio 6 catenelle in modo tale da avere due catenelle in più per le due parti laterali ossia le maniche per la parte dietro mentre per chi deve fare un ulteriore aumento perché magari sta lavorando come un certo più piccolo vi ricordo che io sto lavorando con 4 e mezzo va a fare 12 catenelle quindi 71 più 12 catenelle e quindi quando io andrò a contare le maglie alte non del primi del primo e dell'ultimo pezzo che sono le due parti avanti lì ne dovete fare uguale le mie negli altri andrete a mettere due maglie alte in più o tre o quattro no, maglie alte in più rispetto a me quindi possiamo iniziare e a questo punto andiamo a lavorare e andiamo a fare 2 catenelle che eh, scusatemi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta salto la catenella, prima catenella entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta prendo il filo salto una catenella e vado a fare il mio primo angolo quindi entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta quindi questo lo deve fare uguale a tutte Adesso salto una catenella e vado a fare 11 maglie alte, mi raccomando chi ha fatto 6 catenelle in più deve farne eh, 13, mentre chi ha messo 12 catenelle in più deve andare a fare 15 maglie alte, noi invece ne andiamo a fare 12, eh, scusate 11, quindi 1, 2, 3, 4, 5, Sette, otto, nove e dieci. E undici questo punto andiamo a fare il nostro secondo angolo quindi prendo il filo salto una catenella entro una successiva vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta Salto una catenella adesso andiamo a fare la parte dietro. Io andrò a montare 21 maglie alte, mentre chi ha fatto gli aumenti, se ha fatto un solo va a aumentare di 23 maglie va a fare un totale di 23 maglie alte. Se invece avete fatto due aumenti allora dovete andare ad aumentare e fare 25 maglie alte. Io ne andrò a fare 21, una in ogni catenella. Quindi una e con fatte le mie 21 maglie alte prendo il filo salto una catenella entro nella successiva di nuovo a fare una maglia alta catenella di separazione prendo il filo rientro un'altra maglia alta adesso devo andare a fare la mia seconda manica quindi salto una catenella e di nuovo da fare 11 maglie alte mi raccomando per chi ha fatto gli aumenti o ne deve fare 13 o ne deve fare 15 una due 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 vado a fare il mio quarto e ultimo angolo salto una catenella entro in successive vado a fare maglia alta 2 catenelle e rientro un'altra maglia alta salto una catenella io ho fatto qualche catenella in più per paura di averne contato male e quindi vado a fare gli ultimi due maglie alte una e due mi raccomando qui non dovete tagliare il filo ma andate a scuscire in questa maniera in modo da togliere le catenelle in più, io anche quando conto tendo sempre a fare una catenella in più, in modo tale da qualche catenella in più, in modo tale che se sbaglio, almeno ne ho in più e non in meno. Che poi se ne ho in meno sono costretta a disfare. Quindi a questo punto possiamo andare a fare il nostro secondo giro. Quindi ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare 3 catenelle, che sono la prima maglia alta. Rientro dentro la prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta, scusate il filo come al solito, io se non ci litico non sono contenta. Una maglia alta sulle successive due maglie alte. Una, due. E siamo così arrivati all'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare il nostro angolo. Una maglia alta, 2 catenelle, rientriamo un'altra maglia alta adesso dobbiamo andare a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta inclusa la maglia alta del ventaglio del giro precedente quindi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino a ritrovarci al nostro secondo angolo quindi continuo a lavorare in questa maniera molto semplice quindi anche se avete fatto gli aumenti qui dovete fare esattamente come me una maglia alta sopra ogni maglia alta Fino ad arrivare al vostro ventaglio e vedete sono arrivata al ventaglio vado sempre a fare una maglia alta nella prima maglia alta del ventaglio entro dentro il ventaglio e faccio una maglia alta 2 catenelle e rientro un'altra maglia alta e si ricomincia una maglia alta sopra ogni maglia alta contando anche quella del ventaglio quindi continuo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al mio terzo angolo. Quindi ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta, sono arrivata al mio terzo angolo, una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio e di nuovo il ventaglio. Quindi entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Fino ad arrivare al nostro quarto e ultimo angolo i giri che dobbiamo fare in totale sono tre che poi vanno sempre ripetuti quindi adesso scusatemi continuo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta E siamo così arrivati all'ultimo angolo e di nuovo maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio entriamo nell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare il nostro ventaglio quindi maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta e adesso andiamo a fare una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 maglie alte nella terza catenella che chiudeva la mia prima maglia alta quindi una e rientro due abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro e come potete vedere già si sta formando la nostra lavorazione quindi terzo e ultimo giro e andiamo a lavorare 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta quindi una due tre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 A questo punto vado a fare il mio ventaglio quindi entro nell'archetto di 2 catenelle vado a fare maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta adesso continuiamo la lavorazione ci troviamo scusate ci troviamo nella nostra manica e andiamo a fare una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio catenella di separazione saltiamo una maglia entriamo nella successiva catenella di separazione si salta una maglia e si entra nella successiva catenella di separazione si salta una maglia e si va nella successiva ancora dobbiamo fare sempre questo maglia alta catenella di separazione Si salta una maglia alta e si fa la maglia alta in quella successiva E quindi continuiamo così Fino ad arrivare al nostro angolo l'ultima maglia alta va fatta dove abbiamo la maglia alta del ventaglio Oops. e poi di nuovo il ventaglio all'interno del ventaglio quindi maglia alta 2 catenelle si rientra maglia alta e di nuovo maglia alta sopra la prima maglia alta catenella di separazione si salta una maglia alta e si va nella successiva catenella di separazione si salta una maglia si va nella successiva e si continua così fino ad arrivare al terzo angolo Sono arrivata al mio terzo angolo l'ultima maglia alta va fatta sopra la maglia alta del ventaglio si va all'interno dell'archetto e si va a fare il ventaglio quindi maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta e di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio catenella di separazione si salta una maglia e si ricomincia da capo e si va così di nuovo fino ad arrivare al nostro quarto e ultimo ventaglio quindi vedete catenella di separazione si salta una maglia maglia alta catenella di separazione si salta una maglia maglia alta catenella di separazione si salta una maglia maglia alta catenella di separazione e di nuovo la mia ultima maglia alta la vado a fare dove ho la maglia alta del ventaglio e di nuovo andiamo a fare maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta e possiamo andare a fare così la fine del nostro giro quindi andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta del ventaglio catenella di separazione, salto una maglia, vado nella successiva maglia alta, catenella di separazione e vado a terminare il giro andando a fare due maglie alte all'interno della terza catenella, una e due. Adesso vi faccio rivedere come rifare il primo giro dato che abbiamo una base diversa, e comunque dovete considerare che dobbiamo andare a fare sempre gli aumenti. Quindi andremo sempre a fare a inizio fino al giro due maglie alte nella stessa maglia di base. Quindi andiamo a fare le nostre 3 catenelle, e andiamo a fare, di nuovo, una maglia alta nella stessa maglia alta, una maglia alta nella maglia alta, successiva, e poi una maglia alta nell'archetto di una catenella una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta nell'archetto di una catenella e adesso una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due nell'archetto di due catenelle andiamo a fare il nostro ventaglio maglia alta 2 catenelle rientriamo maglia alta a questo punto nella nostra manica andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi qui ne a fare la nostra maglia alta e una maglia alta nella maglia alta successiva. Una maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella e si ricomincia. Maglia alta dove abbiamo la maglia alta, maglia alta nell'archetto di una catenella. Quindi, questa è la nostra lavorazione che dovremmo andare sempre a fare, mi raccomando, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta in ogni archetto. Quando arrivate qui, ricordate di fare il ventaglio, maglia alta sopra ogni maglia alta, maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nell'archetto una maglia alta sopra la penultima maglia alta e due maglie alte sopra l'ultima maglia alta e poi si ricomincia dal secondo giro quindi questi sono i tre giri che andremo sempre a ripetere io lo farò fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, e vi dirò quante volte ho ripetuto questi tre giri facendo sempre gli aumenti e poi vedremo come continuare la nostra lavorazione Dunque io ho ripetuto i tre giri per quattro volte, una, due, tre e quattro e poi sono andata a ripetere i primi due giri in modo tale sempre facendo gli aumenti per poter allargare tutto il mio oh, sprone, quindi sia la parte dietro che le due parti delle maniche, le due parti avanti. A questo punto sono andata a mettere i marcatori perché come scalfo per me va bene, sia come larghezza delle maniche sia da arrivare appunto dal collo alla sottobraccia qui unendo i due angoli avanti e dietro e questa è la parte avanti come vedete la giacca verrà a incrocio quindi io continuerò a fare gli aumenti in modo tale appunto da... Ups, ok, poi lo recupero il filo, uh, continuerò a fare gli aumenti perché voglio far incrociare un po' di più la, le parti avanti, appunto per creare questo cardigan a incrocio e poi procederò senza fare più aumenti. Naturalmente io vi dirò adesso quanti giri andrò a fare sempre con gli aumenti, ma gli aumenti li farò solo qui sul davanti, sull'incrocio, mentre smetterò di farli qui ai lati e anche uh, nelle maniche. No, aspetta. Un'altra cosa, naturalmente per le taglie più grandi e una taglia M io vi consiglio di andare a fare almeno 5 motivi più un altro giro, uh, il primo giro del motivo in modo tale da avere lo scalfo un po' più lungo e più largo. Per una taglia M andate a fare 6 um, motivi e poi andate a mettere: eh, scusatemi, uh, 5 motivi e poi andate a mettere eh, 6 motivi e poi andate a mettere i vostri marcatori. Non è importante se finite metti i marcatori con il giro di maglia alto, il giro maglie alte separate una catenella perché qui si lavora sempre allo stesso modo quindi l'unica cosa che cambia sono appunto il, il giro mai aumenti il non fare più aumenti non cambia quindi dicevamo io adesso continuo con la parte a lavorare il corpo della mia giacca e come dicevo dovendo fare io ancora aumenti io andrò a fare 3 catenelle rientrerò facendo la maglia alta che invece non deve fare più aumenti non rientra ma va direttamente a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi io eh, scusate alternato sempre da una catenella se sta facendo il giro alternato con una catenella quindi maglia alta catenella di separazione salto una maglia vado in successiva e faccio la mia maglia alta catenella di separazione salto una maglia successiva e vado a fare una maglia alta continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al mio primo marcatore quindi vi ricordo che io poi non farò più aumenti dove ho i miei marcatori qui gli aumenti li faccio solo a inizio e a fine a giro per chi non vuole fare l'incrocio basta che qui non fa due maglie ma ne fa soltanto una quindi adesso continua a lavorare così fino ad arrivare al mio primo marcatore ora sono arrivata dove ho il mio marcatore non voglio fare più l'angolo quindi vado a fare catenella di separazione tolgo il marcatore perché così si vede meglio vado a fare una maglia alta entrando nell'archetto dietro e nell'archetto avanti sulla cioè, davanti nell'archetto dietro di due catenelle vado a fare la mia maglia alta catenella di separazione si ricomincia che invece sta facendo il giro con tutte maglie alte va a fare una maglia alta nell'archetto 2 catenelle sul davanti una maglia alta entrando nell'archetto avanti nell'archetto dietro e poi una maglia alta qui dove ha sempre l'archetto del dietro mentre io ho fatto la catenella e vado a fare una maglia alta qui sulla parte successiva. Questo perché dove dovete fare io una maglia alta più 2 catenelle, una avanti una dietro, per un totale di 3. Quindi voi dovete avere tre maglie alte se state facendo il giro di maglie alte. Questo perché vi ricordo che dobbiamo avere comunque un numero dispari per poterci trovare poi quando andiamo a fare eh, il giro con le maglie alte. Quindi io adesso continuo la lavorazione normalmente fino ad arrivare al secondo marcatore anche in quel caso vi farò vedere come andare dalla parte avanti alla data scusate dalla parte dietro alla parte avanti sono arrivata quindi al secondo marcatore lo vado a togliere e andiamo a fare Catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto del dietro ed entro nell'archetto del davanti e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Mi raccomando, chi sta facendo il giro di maglie alte va a fare una maglia alta nell'archetto dietro, una maglia alta tra l'archetto dietro e l'archetto del davanti e una maglia alta nell'archetto sul davanti continuo a fare catenella di separazione e una maglia alta vi faccio vedere come terminare il giro e poi come iniziare successivo alla fine non cambierà nulla l'unica cosa io poi eh, per non fare più aumenti non, come vi ho detto basterà non fare più due maglie alte all'inizio a fine giro ma una sola e vi dirò dopo quanti altri giri dopo aver fatto dopo aver messo i miei marcatori sono andata a fare gli aumenti e quando poi quindi mi sono fermata quanti giri ho fatto una volta non fatto più gli aumenti quindi si continua a lavorare in questa maniera. Quindi vado a terminare il giro andando a fare due maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Mi giro con la lavorazione e adesso vado a fare i miei due giri di maglie alte andando a fare quindi il mio aumento. Una maglia alta, rientro un'altra maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi ripeto adesso facciamo normalmente in tre giri vi dirò dopo quanto ho tolto il mio marcatore cioè ho smesso di fare i miei aumenti e poi quanti giri ho fatto non facendo più aumenti vi ricordo che per non fare più aumenti basterà non fare più due maglie alte sopra l'ultima e la prima maglia alta di ogni giro ma una sola maglia alta allora io ho terminato il corpo della mia giacca e vi dico che io ho fatto gli aumenti per un motivo e un giro diciamo che eh, qui abbiamo fatto il primo giro sotto gli scalfi quindi ho fatto 1 2 3 4 5 esattamente 5 giri con gli aumenti poi non ho fatto più aumenti e vi ricordo che per non poter fare più aumenti basta fare soltanto una maglia alta nella prima e nell'ultima uh, maglia di ogni giro e a questo punto sono andata a fare altri 6 eh, um, no, sì, uh, motivi senza aumenti e poi rifatto i primi due giri. Quindi la giacca viene in questa maniera chiusa a incrocio. E adesso possiamo andare a fare la manica io una già l'ho fatta perché volevo capire un po la lavorazione come veniva e quindi adesso vi faccio vedere come andare a fare la manica per poter realizzare la manica io mi aggancio qui sotto vedete questa è la parte superiore e questa è la parte <coughs> scusatemi Inferiore della uh, eh, dello scalfo e andrò a fare il giro di maglia alta separata da una catenella. Mi raccomando, chi invece deve fare un giro di maglie alte, va a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta qui sotto. L'unica cosa andate a contare, fate in modo di avere un numero dispari: uh, quindi, non un numero pari, ma un numero dispari. Altrimenti, quando poi andate a fare il giro con la maglia alta alternata, una catenella, non vi trovate. Quindi, io vado a lavorare in questa maniera mi aggancio sotto e vado a fare le mie prime oops, scusatemi dicevo vado a fare le mie prime 3 catenelle 1 2 3 che sono la mia prima maglia alta catenella di separazione e vado direttamente dove ho la, la prima delle mie maglie alte e vado a fare una maglia alta Catenella di separazione salto una maglia, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione e continuo così quindi per tutto il primo giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo. Allora sto terminando il giro, ho fatto l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Catenella di separazione entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e adesso inizio il giro. Quindi vado a fare di maglie alte, vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi semplicissimo il giro successivo naturalmente andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e poi di nuovo ricominceremo con il giro di maglia alta separata da una catenella. Quindi diciamo che non cambia assolutamente nulla da come facevamo i giri andate e ritorno da questa ad avere appunto uh, a giro tutto uh, chiuso, quindi al giro è tutto tondo. L'unica cosa che vi devo dire mi raccomando quando fate le maglie alte di non prendere soltanto i due... Um, eh, come si dicevano eh, i, i due filini ma di entrare ben dentro la maglia alta sottostante altrimenti come sapete la lavorazione tende a girarsi quindi vedrete la fine ed eh, inizio giro che fanno una curva molto poco bellina mettiamola così quindi mi raccomando non entrate solo sui due fili ma entrate proprio all'interno quindi prendendone tre e dovete fare questo soprattutto quando andate a fare il giro superiore a questo di tutte maglie alte quindi mi raccomando state bene attenti a questo. I giri da fare sono sempre tre, quindi due giri di maglie alte e un giro di maglia alta alternata a una catenella. Io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il mio, il mio motivo. Questa volta conterò come motivo dal giro di um, maglia alta separata da una catenella, perché comunque sono tre giri sempre, quindi tre giri sono il mio motivo, che non cambia nulla da come facciamo qui. Quindi vi dirò alla fine quanti giri, quanti motivi sono andata a fare. Anzi in verità ve lo posso già dire che come vi ho detto io ho già fatto una manica e io ho ripetuto il motivo per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terminando con i due giri di maglie alte. Terminate le maniche, che vi ricordo, ho fatto il motivo ripetendolo per 10 volte quindi tre uh, giri, li ho ripetuti 10 volte. Sono andata a creare le strisce per poter attaccare lateralmente la mia giacca. Dovete tenere presente, quando andate a fare questo giro, questa striscia, io sono strisce di tre maglie alte, sia da questa parte che da quest'altra parte. Io le sono andata a fare uh, subito dopo il primo giro, senza aumenti. Quindi, qua c'è il mio giro senza aumenti, subito dopo sono andata a fare la mia striscia di maniche basse quella che va sul davanti quindi quella la parte che va sopra l'ho fatta lunga circa 40 centimetri eh, ah, poi ho rifinito il sotto di maglie basse perché una striscia eh, un lato mi era venuto irregolare quindi per regolarlo ho fatto una striscia di maglie basse l'altra invece striscia l'ho fatta lunga circa 100 cm questo perché la parte sotto della nostra giacca quindi quella che va sotto è quella che poi deve spuntare da questo lato e fare tutto il giro intorno alla dietro della nostra giacca per poter poi ehm, ve lo faccio vedere così si capisce meglio vedete la faccio uscire qui deve andare dietro la nostra maglia la nostra giacca e quindi qua fare il fiocco per poter stringere e chiudere appunto la nostra giacca quindi mi raccomando io l'ho fatta di 100 centimetri però voi um, se volete fatela anche più lunga dipende da quanto volete che poi il fiocco o il nodo che fate lateralmente si noti una volta fatto questo io non farò non ho fatto alcun tipo di bordino intorno alla giacca l'ho lasciata così com'era quindi per me la giacca è terminata voi volendo potreste fare anche un bordino prima di maglie basse e poi andare a fare appunto le vostre eh, strisce per fare la cintura lato che mi è avanzato sono andata a fare una sciarpa ad anello eccola qui lo vedete I, i giri sono sempre tre come quelli della giacca soltanto che ho fatto una piccola modifica nel senso che ho fatto le giri di maglie alte in rilievo questo per dare un po' più di movimento alla mia uh, sciarpa ad anello ma anche perché altrimenti mi annoiavo a sempre la stessa lavorazione quindi ho voluto diversificare in questa maniera ora vi dico già che uh, questa uh, sciarpa mi è venuta larga circa 100 uh, cm montando 110 maglie alte quindi 110 maglie alte mi è venuta larga 100 cm di circonferenza naturalmente io ho lavorato in tondo proprio per evitare di fare la cucitura adesso vi faccio vedere però la tecnica che ho usato io per poter montare le maglie alte invece di partire facendo le 110 catenelle sono andata a fare la tecnica che in realtà vi ho fatto già vedere in una diretta su facebook ma che vi ripropongo per chi non ha appunto facebook e quindi magari non la conosce allora si va a lavorare in questa maniera si va semplicemente a fare 4 catenelle. Eh, 1, 2, 3 e 4 che diciamo che equivale alla mia prima maglia alta doppia si prende due volte il filo sull'uncinetto si entra nella prima catenella cioè la tolgo così vedete meglio e si va a fare una maglia alta doppia si riprendono 2 catenelle si entra alla base della maglia alta doppia entrando qui e andiamo a fare un'altra maglia alta doppia ancora si prende due volte il filo l'uncinetto si va alla base si entra nelle due catenelle e si fa una maglia alta doppia ancora due volte il filo l'uncinetto si entra nella base della maglia alta precedente e si va a fare una maglia alta doppia Oops. e si continua sempre così due volte il filo sull'uncinetto si entra nella base della maglia alta e si va a fare la maglia alta due volte il filo sull'uncinetto si entra alla base e si va a fare la maglia alta doppia come vi ho detto io ne ho fatte 112 voi potete farne di più di meno a seconda di quanto la volete fare larga ricordatevi solo che alla fine dovete avere un numero pari di maglie alte perché altrimenti non vi viene il terzo giro quindi continuiamo perché rispetto a prima adesso stiamo facendo la lavorazione in tondo quindi abbiamo bisogno di un numero pari quindi continuo a fare sempre la mia maglia alta doppia me la faccio vedere perché voglio che capiate bene si entra nella base e si va a fare la maglia alta vedete in questa maniera abbiamo la nostra striscia di maglie alte senza fare le catenelle sotto quindi la lavorazione è molto più morbida ne faccio ancora poi le vado a contare per vedere che sono se sono un numero pari e poi le chiudo in tondo in modo da far vedere come si chiude in tondo e farvi vedere poi gli altri due giri da fare quindi continuo a lavorare in questa maniera veramente semplicissimo allora vado a contare un attimo le mie maglie alte per vedere se sono pari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. adesso possiamo andare a fare il secondo giro. Ricordatevi che queste alla fine sono maglie alte, quindi è come se avessimo fatto un giro di maglie alte. Quindi quando ripeteremo il primo giro dovremo andare a fare un giro di maglie alte. Come vi ho detto, io le voglio fare in rilievo, quindi andiamo a fare 3 catenelle e nella maglia successiva andiamo nella parte dietro, nelle due catenelle dietro, quindi mi raccomando non entrate solo nella catenella, ma entrate bene dietro, entrando anche in quella più dietro, così si vede meglio, eccomi, e andiamo a fare la nostra maglia alta. Di nuovo andiamo nella successiva, entriamo dietro e andiamo a fare la nostra maglia alta e rilievo. Quindi dobbiamo fare questo per tutto il giro, andando sempre nella parte alta dietro. Nella parte della maglia alta dietro in questa maniera molto molto semplice. Ripeto: io ho deciso di modificare di fare in questa maniera perché altrimenti mi sarei un po' annoiata. A fare il nuovo lo stesso giro che ho fatto per la maglia a incrocio, scusate, per il cardigan, in incrocio quindi ho preferito fare in questa maniera per dare appunto più movimento al nostra sciarpa collano, scaldacollo come preferite chiamarla ok stiamo arrivando alla fine del secondo giro come vedete ho fatto sempre le maglie alte rilievo sul dietro e ho fatto una